Vediamo adesso il campo magnetico generato da, dalla corrente che scorre in un conduttore rettilineo posto nel vuoto. Schematizziamo il, la situazione, quindi supponiamo di avere un conduttore rettilineo di lunghezza infinita, questo conduttore posto nel vuoto abbiamo detto sia percorso da una corrente I, vediamo il campo che esso produce su una nello spazio circostante supponiamo un punto a distanza P dal conduttore noi sappiamo se schematizziamo il contributo dovuto a un Tratto di conduttore infinitesimo di lunghezza ds, al quale corrisponda un vettore I ds, avente appunto eh, modulo dato dall'intensità della corrente e direzione eh, longitudinale al filo. Consideriamo adesso. Il, la distanza R quindi sia R la distanza il vettore che rappresenta la distanza dal tratto di lunghezza ds al punto di interesse P se questo punto P è posto perpendicolare, cioè se mandiamola perpendicolare dal punto P al conduttore e questa perpendicolare sia pari a R maiuscola come distanza allora sappiamo che la legge di Biot-Savart mi dice che dB è mu con 0 fratto 4 π greco i vettore ds prodotto vettoriale per R diviso R cubo. Se andiamo a integrare lungo tutto il conduttore il, i contributi di ogni singolo elemento troviamo che eh, questo contributo risulta avere intensità per eh, l'induzione magnetica corrispondente pari a mu0i fratto 2πr dove R abbiamo detto che è la distanza perpendicolare del punto eh, di nostro interesse al conduttore. Se volessimo disegnare questo andamento nello spazio, otterremmo un, un andamento di questo tipo quindi questo è il conduttore il, il campo eh, B risulta essere disposto lungo delle circonferenze concentriche al conduttore che con campo magnetico che risulta tangente a queste circonferenze. Non abbiamo disegnato prima il contributo DB, se ha quindi la direzione di dB se eh, applichiamo la regola della mano destra alla costruzione che abbiamo fatto in precedenza qua risulta dB entrante nel, nel piano del disegno e qua si vede diciamo che la B a distanza R1 è maggiore della B a distanza R2, questo sia R1 e questo sia R2, risulta essere l'induzione magnetica inversamente proporzionale alla distanza R dal conduttore e quindi ha un andamento parabolico decrescente allontanandoci dal conduttore stesso.